Venditalia 2018, siamo allo stand di Caffè Morino, una delle realtà più attive e più anziane nel segmento della distribuzione automatica, una torrifazione napoletana che oramai ha dei proseliti nei cinque continenti. Ci troviamo in compagnia di Andrea Cotino, il responsabile OCS e Vending per la Campania. Buongiorno Andrea e benvenuto dinanzi alle telecamere di Venditalia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a Venditalia 2018. Quali le novità presentate da Caffè Moreno nel corso di questa dodicesima? Edizione, l'edizione del ventennale di Venditalia 2018 Allora, benissimo Le novità che abbiamo presentato quest'anno sono state l'inserimento della Dolce Gusto Che è una capsula diciamo, già conosciuta da tempo insomma, e che si è affermata sempre di più eh, nel corso degli anni e Che comunque diciamo, ha preso piede insieme a quelle che sono diciamo, sul nostro territorio già presenti Cialde, diciamo, compatibili di capsule e quant'altro Um, oltre diciamo alla Dolce Gusto abbiamo presentato il nuovo packaging relativo alle scatole da 50 della Modomio, della Nespresso e anche della Dolce Gusto stessa che ripeto che facciamo in formato da 50 che non era ancora presente nella nostra, nella nostra lista ecco voi avete iniziato all'inizio degli anni 60 attraverso Ferdinando Percuoco che oggi continua a essere presente in azienda nonostante il passo generazionale e continuate a crescere non solo in Italia, non solo in Europa ma nel mondo. Tu Andrea sono diversi anni che lavori con l'azienda e ti sei concentrato solo sull'OCS e solo sul vending, qual è la tua percezione del mercato del, dell'OCS in questo caso partendo dal settore retail? Allora diciamo che ehm, la, la nostra azienda nasce principalmente come settore bar, quindi diciamo ci siamo affermati eh, su questo target che eh, abbiamo perfezionato nel corso degli anni per quanto riguarda invece il monodose, diciamo la parte del settore vending, io ormai sono sei anni che sono diciamo, in azienda con la Caffè Moreno e questo settore ha preso sempre più piede nel corso degli anni perché fortunatamente diciamo, il monodose è molto molto molto pratico per tanti diciamo canali, ristoratori, ormai alberghi, ormai anche nelle case tutti hanno macchine a cialde, macchine diciamo a capsule insomma e quindi è questo il motivo per cui diciamo fortunatamente si sta espandendo sempre di più um, per quanto riguarda il caffè diciamo in grani diciamo da bar l'azienda ha sempre già um, perfezionato quella che è uh, il suo lavoro di composizione di miscele di servizio nei confronti dei clienti ha sempre comunque avuto un occhio di riguardo per clienti particolari diciamo quindi comunque sono tanti anni che l'azienda è affermata in questo settore del caffè, insomma. E allora, per tutti coloro che non hanno ancora provato Caffè Moreno e desiderano saperne di più, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere chiedendo maggiori informazioni o qualche campionatura senza alcun impegno? Assolutamente, tranquillamente a info infochiocciolacaffemoreno.it è possibile richiedere qualsiasi tipo di informazione relativamente alla nostra azienda che è presente su tutto il territorio nazionale ed estero e eh, chiaramente eh, diffusa per quanto diciamo è eh, la nostra insomma, realtà e quant'altro Andrea grazie, saluta tutti loro e il tuo esordio sì. televisivo A presto assolutamente, assolutamente sì Grazie Fabio, sei stato davvero gentilissimo. Grazie a te per la collaborazione. Amici, non andate via, ci sono tantissime altre novità che ci attendono qui a Milano a Venditalia 2018.